Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Smash Bros Ultimate per l'ultima volta Allora, in questo episodio faremo gli extra, che più, più o meno è tutto, è tutto quello che è fuori dall'avventura dall Sconfiggi i personaggi per liberare il loro spirito, se però continui a, a perdere l'incontro lo spirito in questione sparirà Questo che vi sto spiegando è il tabellone spiriti più alta è la classe, più, alto lo, più forte è lo spirito. Sarà, la, sarà una dura battaglia, ma se vinci otterrai un grande alleato. Ovviamente sto dando il tempo da solo per leggere. Col passare del tempo, gli spiriti disponibili nel tabellone cambiano automaticamente. Puoi anche usare eh, degli, degli strumenti per, per aggiornare il tabellone quando vuoi. Tu. <ride> creare una sfida forte creare una sfida una squadra forte è una scelta saggia ma se vinci con una squadra debole otterrai un più di conspense questo l'avevamo già visto con um, l'avventura alcuni spiriti si sì, magari alcuni spiriti sono, sono molto efficaci contro, contro determinati personaggi considerai il tipo di uno spirito quando scegli quello che ti aiuterà mi sono dato molto tempo per quello <ride> premi il pulsante Y per creare automaticamente una squadra di spiriti con le abilità e i punti forza più adatti ad affrontare l'avversario allora, allora, praticamente in questa modalità, cioè il tabellone spiriti, non so se mo faremo un, una specie di una battaglia. Vabbè, qui si trovano alcuni spiriti che mancano nel, nell'avventura. Infatti, gli spiriti sono tipo 3000 e nell'avventura ce n'è un terzo, neanche. Ehm. Um, per, um, per ottenerli tutti però bisognerebbe comunque uh, affrontare altre missioni. Um, vabbè, qui ho, mi sono dato il tempo per spiegarvi, però ora è finito il tempo. Ok, allora. Poi, altro collezione. Potenze con e evoca, vabbè si capisce già che cosa vuol dire elenco degli spiriti si capisce già cosa vuol dire qui ci sono tutti gli spiriti che abbiamo ottenuto <coughs> ne abbiamo... ah no non sono tipo 3000, sono, ci... sono 1346 vabbè <coughs> credo che in quel momento avevamo avuto lo spirito um... Vai, spiriti speciali. Uh, sono quelli dei DLC. I giocatori che, che sono in possesso di personaggi scaricabili possono affrontare sfide speciali per ottenere spiriti al al altrettanto speciali. Questi spiriti sono speciali perché se ti aggiungi l'incontro li potrai ottenere senza doverli liberare. Infatti, se, se vincevate un incontro nella. Nella, nel, nel tabellone degli spiti normale, non questo, uh, potevate. Dovevate prima uh, liberarlo con uh, sparando, sparando, gli, sparando contro il manichino, tra virgolette. Cioè, il personaggio che combattevate. È una cosa difficile da spiegare. Ora non so come spiegarvelo. Vabbè. Questa è la mischia, la conoscete tutti dal primissimo gioco. Cioè, ci sono varie modalità: classico, um, a tempo, a energia e cose del genere. Qui è più particolare perché poteve, non dovete scegliere tra una, ma le dovete creare voi con. vabbè, classico, tempo e, e energia, però dovete pure scegliere il tempo oppure il tempo limitato o cose del genere questo è lo smash di gruppo in cui ci, si possono giocare solo in, in due giocatori e, e bisogna con tra squadre um, o di tre o di cinque non si può scegliere ovviamente più volte lo stesso personaggio una competizione... no non me lo fai leggere Ok, grazie. Non mi andava neanche. Vabbè, qui questo è il torneo, lo conoscete tutti, um, in cui bisogna um, scegliere il numero di giocatori, possono essere uh, possono essere CPU oppure giocatori che si alternano il telecomando o cose del genere. Queste sono le mischie speciali, mischia variabile, eccetera, eccetera non mi dà il tempo neanche di respirare questo la mischia variabile è soltanto un poco più accessoriata rispetto alle altre cioè quelle degli altri, degli, altri, degli altri giochi si possono scegliere questo tipo di modalità super scontro decisivo è semplicemente una mischia normale però come scontro decisivo quello dello spareggio Allenamento. allenamento praticamente è quello in cui ci si può allenare per, per vedere il knockback che fa un attacco oppure um, quanto ha effetto una mossa o cose del genere infatti ora ve lo farò vedere allora il cpu può muoversi o non muoversi Potete usare tutti i tipi di attacco, persino lo smash finale, per, perché si possono spawnare gli oggetti. Potete modificare il moveset, cioè il, no, no, non il moveset, come si muove un, uh, un, il CPU e altra roba. Ah, anche il numero di CPU. Mischia multipla, Sconfigge un avversario dopo l'altro, semplicemente questo. Ci sono vari tipi di mischia, mischia contro 100, cioè 100 Mi, mischia all star con tutti i personaggi, mischia spietata credo che sia la, la versione infinita della mischia contro 100, infatti il punteggio viene contato con quanti Mi avete sconfitto fino alla vostra morte. Gara Omran colpisci ripetutamente sacco d'allenamento, da allenamento, se, se infliggi molti danni entro semplici, dopo molti danni, entro 10 secondi afferra la mazza e, e, e fai vedere di cosa è capace uno smash letale le... un attimo, mi chiamano uno smash letale, vabbè avete capito cioè ci sono le varie funzioni, Amiibo, guerrieri mi editor, scenari, le, le cose solite qui abbiamo creato alcuni miei, cioè quelli Um, allora, se, li se sbloccate i Mi nella, um, nella modalità avventura avrete quelli standard. Poi noi abbiamo creato pure quelli, quelli um, personalizzati <ride> con uh, tutti i tipi di Mi, miei, miei e quelli di Renementiz che ormai sono inutilizzati. Regali sono i regali, cioè i di compagno perché abbiamo giocato all'Elzgoevi e poi l'altro per... per uh, per inizio oh, in, in, in, giocata questo è in, il negozio anche se di Empori ci sono anche nell'avventura filmati sono le cutscene vetrina è dove si sbloccano gli altri spiriti cioè gli ultimi che ci, man che ci mancheranno tranne un, un altro tipo e poi qui sono i resoconti dei, di, di che, di che per personaggio è usato che persone è sconfitto in battaglia online statistiche e ora credo che si possa iniziare con la modalità classica una modalità in cui ogni personaggio affronta un'avventura unica, vinci tut tutti e sei gli incontri e sconfiggi il boss oddio perché mi do così tanto tempo? più alta è l'intensità, più impegnativa sarà la sfida e, mi e migliore la ricompensa ora capisco perché Il murale scorre in base al livello di intensità, il valore aumenta man mano che scorre verso destra. Allora, noi faremo soltanto la classica di Mario, uh, anche se volevo farla di tutti, soltanto che mi sembra troppo impegnativo e, tro e inutile. Cioè, veramente io l'ho fatta con tutti i personaggi, però nell'altro file. Solo che mi sembra inutile rifarla, perché è più o meno sempre la stessa cosa. Vi consiglio di iniziare sempre a livello 5, perché è più facile arrivare al livello 9 dopo. Non, non, non credo che ser mi serva dirlo, però... Livello 5 vuol dire il livello del, dell'avversario, infatti più andate avanti, più sono potenti gli avversari. Se perdete, come sto per fare io, il, il murale. Se non pagate il biglietto, cioè il, il, questo qui, il murale andrà indietro. Il biglietto è semplicemente un modo per risparmiare. Per risparmiare soldi. Che i soldi potrebbero servire per comprare spiriti o robe del genere. Ah, già, sul um, tabellone spiriti, ci sono anche gli spiriti che non avete saltato nell'avventura ad esempio io nel mio file personale avevo lasciato uno spirito e me lo sono ritrovato nel, nel, nel tabellone degli spiriti e poi subito dopo mi ha dato l'achievement hai raccolto tutti gli spiriti vedete 5,3 non è molto diverso dal 5 infatti neanche tra 5 e 6 c'è una buona differenza come diceva l'avventura. La, cioè, la, oh sì, sto dicendo? Come diceva la, il tutorial, eh, ogni, ogni personaggio ha una diversa avventura, tra virgolette. E anche, e, e anche il boss in alcuni casi è diverso. Infatti, in, a Mario non mi sembra neanche il, uno, un grande spoiler: è Giga Bowser. Mentre ad, ad esempio ha.. non lo so. Credo che sì. Um, Ryu non ha. non me Mega Bowser. Cioè Giga Bowser ha, ha semplicemente.. <coughs> Master End. Perché Master End è un più neutrale. Non.. Non. Uh, cioè eh, non, non ci sono boss che riguardano Ryu. Mentre ad esempio a Kirby c'è Mars. E cose del genere. Comunque vi ho già detto che il, prenderò una piccola pausa per poter. Uh, oddio, non so fatto schifo. Um, mi prenderò una piccola pausa per uh, poter registrare le ultime parti di Galaxy dopo averle pubblicate. Ma comunque, uh, probabilmente uh, registrerò anche la demo di. <ride> ok, avevo il joy con Skype. La demo di. Captain Todd, cioè sul tracker. Perché l'avete richiesta nel sondaggio, come ho già detto nei commenti dell'ultimo video, però è meglio dirlo in un video in sé. Um, il prossimo speciale che potrebbe essere di iscritti oppure può essere il, il, 20, il 25 novembre come il terzo anniversario del canale. Il prossimo speciale sarà su Animal Crossing New Horizon che probabilmente sarà già andato poi in moda probabilmente sarà una, una live non ho ancora pianificato nulla ho solo qui il gioco non ho neanche iniziato a giocarci io perché è un regalo del, comp del mio compleanno quindi. Sì. Non, non lo apro prima del mio compleanno. E non vi dico quando è perché sono, non, non mi va di dirvelo a caso. Lascio il mistero. Vuoi continuare? La mia castitudine non è un mistero però. <ride> Senza personaggi pesanti e, e mega non, non sono non sono molto bravo Comunque sappiate che continuerò, probabilmente ora <ride> sto esitando perché non, non voglio dire cacchiate, però probabilmente mi occuperò molto di più del canale ora perché sto, sto, sto iniziando a gestire meglio il mio tempo con la scuola e, e impegni vari. Quindi chi lo sa magari un, un video alla settimana oppure un video al giorno Riesco ad organizzarmi Ovviamente un video al giorno intendo Già tutto preregistrato e poi lo doppio Perché ora ho pure una connessione migliore L'unico problema è l'audio Perché non, non, non è un problema di organizzazione Come Soltanto continuare. che Oddio quanto faccio schifo è soltanto che come avete già notato probabilmente il mio audio fa schifo <ride> dovrei comprarmi una di quelle cuffie con, con il microfono ora ho solo delle cuffie non ho il microfono solo che non, come sapete già non è la situazione <ride> bene abbiamo quasi finito di già A proposito del, del sondaggio, il sondaggio non è finito, infatti vedo che continuano ad arrivare le risposte, e questo mi piace. Um, non è finito, potete continuare a votare e scegliere i vostri giochi preferiti. Infatti è, è facilmente battibile, um, New Super Mario Bros. Who the Last. Poi se fate pure i bimbi monelli potete neanche dare più risposte per, per avvantaggiare il vostro gioco preferito. Solo che se continuate a vuotare lo stesso gioco un po' sospetta lo è la cosa. Solo che ho notato perché quel banzai villa ha una trivella nel... Nella, sì. No. sì, i soliti problemi che avevo sempre Ve lo giuro, questa volta non è una di quelle volte che non taglio, questa volta, cioè do, una di quelle volte che devo tagliare, non taglio stavolta perché avevo già tagliato prima, me lo ricordo questo. Intanto, mentre lo dicevo, avevo già finito la, la cosa. <ride> no grazie per il tifo È come ti fare una squadra che ha fatto un solo gol su 10 e stai, dai stai andando bene attualmente allora questa roba è inutile um, dovete prendere que questi cosi d'oro per ottenere più punti i punti vi servono soltanto per uh, un, un regalo finale Solo che visto che questa è l'ultima parte tecnicamente non, non ci servirebbe a niente, infatti uh, in, nel mio file che, in cui mi sono arreso nel, nel 100% in questi casi mi suicido sempre quando faccio la classica. Questa cosa non l'ho mai, non, anche quando, vabbè ovviamente, quando non mi suicidavo non ho mai capito come si fa. Quella cosa se ci metti un po' di impegno riesci a distruggerla, solo che eh, già arriva il, il vuoto che ti uccide. Quindi sì, è molto più facile con due giocatori, uno che accende la miccia e l'altro che va a... Um, grazie. E uh, l'altro che va a prendere i soldi mm, monis neanche si può dire monis perché è, inca è incantable mm, coins <ride> vabbè inizia con bowser prima come la, la boss fight nel, nell'avventura nell com'è che si chiama l'avventura world of light la luce della speranza sì. la luce della speranza Ah, è vero, una cosa che volevo dirvi. Mentre facevo la miniatura dell'ultimo video, cioè la parte finale, ho visto che che. Tenenberg e Kiaran si incastrano benissimo tra loro, come lo Ying e lo Yang. E secondo me um, sono un simbolismo del... del um, Uh, dell'equilibrio fra, eh, fra, fra il bene e il male come lo ying e lo yang sono il simbolo dell'equilibrio del tra il bene e il male non so se è vero però eh, ci sono troppe coincidenze pure i loro pallini che hanno come occhio è strano e poi sono entrambi da combattere, cioè nel mondo della luce c'è troppa luce nel mondo dell'oscurità c'è troppa oscurità. Vabbè, ovviamente faccio schifo, pure contro Giga Bowser che non ci metto nulla. Che poi con la, con la musica di Kirby. Ben fatto! Yeee, yeah, Sei è andato 0,2 rispetto al normale Cioè il mio massimo è stato 6, io con Ganondorf ho fatto 9 <ride> Sì, non ho mai fatto 9,9 con nessuno Allora, questa. quest'altra roba è, è di nuovo inutile, che di solito io salto sempre Però pure questa serve per avere ultimi regali ovviamente se volete avere dei regali questa è la miglior uh, um, la miglior te tecnica qui lo dovete fare in basso non in alto cioè non al lato perché sennò poi si mancano troppi cosi i nemici possono essere un problema ma per questo la, la, la Switch vi, vi dà entrambi i Joy-Con quando la comprate. <ride> no, beh scherzo, invitate prima un amico pre, prima di toccare l'altro la, Joy-Con. Perché se, se no arriva l'FBI. Come sempre, vi consiglio di andare in, in basso e non al lato come ho fatto io prima. Perché al lato vi viene peggio. Na na na money book. Nanana, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, Quando è che finisce questo inferno? Direi non presto. Probabilmente questa è la dimensione dove vengono i poligoni del... Di... Di Super Smash Bros. 64. Sa sapete, quei nemici fatti di poligoni. Tecnic tecnicamente sono nemici di metallo però vabbè alleluia tutte ovvi ovviamente come negli altri giochi ognuno ogni personaggio ha un coso personale questo è lo spirito personaggio, uno spirito che non ha nessun valore in battaglia Però serve solo da collezionabile Questi spiriti si possono ottenere soltanto um, in, uh, oddio. <ride> Nella classica come, avete fatto, come ho fatto ora E anche facendo delle sfide Ok uh, abbiamo finito qui Sta finendo il video quindi un attimo devo posizionare il mouse perfetto eh, potete vedere le solite te robe che ora non ho tempo di dire Mancano 6 secondi quindi ciao e ci vediamo alla prossima